Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E Siamo tornati su Paper Mario di Origami King Iscrivetevi parte... e rispondete al sondaggio Nella scorsa parte, uh, sì Quindi in questa parte andremo un attimo a vedere se abbiamo mancato effettivamente un cuore o no E poi finalmente entreremo nel castello di Peach Quindi adesso uh, tagliamoci, vediamo a Todd Town sì, Ok, lì. eccoci Ora Ario. parliamo con il Todd dei cuori questo preciso momento è il numero... Uh, due, ok Ah, sarà uno da 5 e uno da 10. Eh sì Potrei sì. Sì, sfidare i marosi Della carta nautica la, la bussola c'era un cuore Che si scombussola Puoi tentare nuovamente il fav Quando vai alle terme famose Vuoi come... le solite cose Addio, addio Ok, riparla Perché riparla? Perché eh, la prima eh, non ho capito che è carta nautica È che... nel mar grande la, la bussola scombussa Numero esatto sì lo se vai sfidare sì Ce ancora, okay. E l'altra le terme dov'è? Le terme è eh, il negozio di souvenir credo Uh, comunque, ora andiamo pure qui. No, a prendere le forbici, sta troppo. Sì, perché abbiamo sconfitto ovviamente. sperando che quella parte sia buona, cioè recuperabile. Anche perché poi non voglio rifare i livelli di Yoshi, una sorta di scocciatura. Mm. Mm. Bene, ci vediamo al cuore. Sì, troviamo. Ok. E questa? Un punto, un di punto inter... interrogativo, capisco. ma allora la chiamerò isola. Beh, sì, funziona meglio, ho scritto su carta. Io, yes. Bene, stava qui a caso. Uh, ok, uh, suppongo. Andiamoci E esploriamo. E eh, certo. L'abbiamo trovata. Facciamo un... Uh, questo è tipo il backtracking dei cuori, questa parte. E poi esploriamo C'è un cuore C'è un cuore, dove? <ride> dove? Sì, ma quello è un cuore curativo No, è un cuore plus Certo È un cuore plus Colpisce la palma Colpisce la palma, palma cicciola wow. mm, Dov'è Marco? Ah, devi uccidere per forza. Taglio. Ok. Uccidi... No, neanche in... Uh... Uccidi il quel foro. Yoink. Bene, ora entra nella caverna. Ah, c'era una caverna, effettivamente. Sì. L'ho detto a caso. Uh, must. Must. Apri la chest. Trofeo. Grazie mille. Blocco... Blocco <ride> veramente si legge così. Non lo blocco. Mo ti blocco. Mo ti blocco su whatsapp. Va. Isola e basta. Altro Yay, yeah, più 69 cuori. Bene, vai su prima di che okay, evita i nemici. Ti prego. A qualsiasi costo, sta pure un po' laggando. Grazie. Però quante monete stanno? Evita i nemici a qualsiasi costo. Incluso il costo dell'iPhone E lui ci va dentro Eccoci Dopo lunghi anni Non prendere l'altro granchio ti prego adesso Prendi tutto quello che devi prendere Poi evita il resto. Ah posso farlo di nuovo Uccidi uccidio. Ah Ok Le hai sprecate Prendi le monete da 10 e da 100 Le altre le puoi anche ignorare per adesso Che fai? Hai lasciato una da 100 se ne frega. Io. un nuovo carta pestifero. Uh, uh. blocchi. Uh. Colpiti. Togliti ora. Ti li togli. Ora vai. Ora togliti. Ora vai. Toad not too, too. Allora, toad. scendi no. al paradiso con noi. Certo. Ma no, i Todd non li troviamo da, da tre anni. Mm. E neanche R. ci sono. Negli, ah, grazie, negli meno livelli. male, sono salvo. Sì, per ringraziarti bene. ti indico dove è un tesoro che dobbiamo andare a prendere ovviamente. Adesso. No. Dobbiamo. I tesori li facciamo in una parte extra, no, no, no. ora... Metti che ora il cuore. Ci... Metti che il cuore. Ma si è detto la bussola, scombussola, e eccetera, eccetera. Toad. Comandante Todd non ce l'avevamo già. No. All... Questo è un bar, quindi puoi anche ignorarlo. Caffè. Uh, labs. Anche Entra. no, andiamo. Vediamo se c'è qualche nuova tecnologia che abbiamo... Mancato. No, ha detto che quella era l'ultima tecnologia. Mm. Mm. Buongiorno, mm. professor Non più, ah, grazie mille Mario, pensavo di rimanere lì anche stato per tempo. Non devi lì. centro di ricerca. I Sì, va bene. Allora Mario Waytelefone... No. No. Addio. Bene, abbiamo completato al 100%. Cosa? Quest'isola No nah. No thanks Era spawnato il blocco Pau. Pau. Pow Ok via Ora finalmente Ora possiamo andare rimettiamoci... Al coso della Cosa bussola, sì. bussola Ah noi pensiamo Re Cioè bussola. io ho piuttosto Ho proposto di cercare Al centro della bussola nella cartina <coughs> Quindi è lì che ci Dirigiamo adesso Che cioè, poi bussola Non è perché Una stella Con altre 5 stelle Quindi siamo in un in un mondo in cui la bussola ha 10 punti Din din Che succede? Articoli nuovi Tutti, Tutti i passeggeri che hanno abbandonato la nave Principessa Peach Sono stati ritrovati e salvati Che vuol dire? Ma se quella nave funziona va pure quelli che l'hanno abbandonata originariamente? Ah Vai ancora un po' avanti Non apri la cartina Ecco, qui C'è questo tizio Sì, ti devi immergere Intanto parla lì Che mi dice? Vedo qualcosa di brillante sul fondo Ok, è il adesso Deve essere il tesoro Invece Immersione Immersione Speriamo che non sia un tesoro È per forza il cuore No, volevo dire un tesoro Eccolo Quella con figlia lì è il tesoro Grebba Grabba. Eh, uh, artimagni Non posso Mi tira artimagni Non è che la conchiglia è no. in Eccolo, okay. yay Era il cuore Avevo ragione Lugà, Fin lì Artimagni Ok, ora ferro Ah, è vero, lui l'ho dato una voce diversa Vabbè C'ho una mano aperta però Yay, più 10, più 96 Che cos'è? Cuore in scatola? scatola Si potrà aprire? Dobbiamo e tornare al, a Ninja Land mm, Deve esserci qualcosa di buono dentro Qualcuno ha apre scatole? <ride> sì Sì, andiamo a Ninja Land Mi No, il cosa autunno, intendo Lo so, c'è il, tizio... il tizio Il tizio degli apri scatole aprescatola, yes Goomba, goomba un gosso nessun altro in questo mondo ha un aprescatolo sì. solo lui <ride> lui è l'unico al mondo con un aprescatolo bene, quindi adesso ci rivediamo a l'autunno chi è sto qua? oh, ma che vuoi? Questo benvenuto vicina. Da... questo motore a barca è l'ultimo grido prendere molle ah, ci upgrada uh, okay. eh più ragazzi. veloce, più spassoso, più pericoloso come ti piace ho ragione eh, eh, eh. Dunque posso installarlo a un prezzo di 5.000 monete, io direi... Sì, tanto abbiamo un casino di monete. Anche se non è che ci serva proprio adesso. Però poi quando andremo più avanti, sì, probabilmente. Ecco fatto, cambiato il motore e anche, anche la vita, credimi. Vedi che divertimento con questa potenza. Eon. Mario, hai raddoppiato la velocità di punta del mia parca Sono tanto sovraccitato quando ti ho dato la potenza del nuovo motore. Bene, ora andiamo. Ci rivediamo all'autunno, fing. Fing... Ok, eccoci qui, siamo dalla prescatole. Io tanto bravo a aprire le lattine Uè oh, che apro le lattine Oh, guarda, c'è un cuore, me lo scioglio io ho, ho, ho. Cuore pv max, 5 Ok Bene, adesso abbiamo più vita, abbiamo recuperato tutta la vita Ci vediamo uh, No, aspetta, Ninja aspetta, ho un'idea Io ho preso tante le lattine, io ho felice Che cosa? No, ah, ho volevo dargli la conchiglia Magari la poteva aprire. E' da cuocere? Non l'hai sentito? Devo trovare un posto dove la cuoce. Le persone! <ride> da dentro il vulcano! <ride> no. Ora ci rivediamo alla sauna. Ciao. Guardali. lì! Guarda lì! Lo spunzone! Che fai? Ah, va? era una cave. Cioè, okay. Madonna Lo spunzo, bravo. Aspetta qui. Okay, non qui. sta niente. Questo. Qui non sta niente. Anche se è quello è il negozio di souvenir io sono stufo ridammi il mio rassello. sì, sì. sì. eh! mamma mia oh. torre delle oceani Eh, non compratelo da sto tizio è un furto uh, vabbè. <susk> non c'era quello che ci ha chiesto di estinguere direttamente il debito per i Koopa? No. C'era uno che ha detto, ehi, hey, compra questo così mi aiuti a estinguere il debito Ah, ok No, no, no, non compra niente e come faccio a comprare il cuore? Il, qua non è, quindi Ha detto i souvenir Cos'è che vuole questo? Ma non è un negozio di souvenir Sì, che è un negozio di souvenir È un, un negozio non normale, mi Sarà uno di quei là Vai, quello è il tizio che vende roba inutile, ormai Su sì. Cosa. Sì, ah, ah. devi fermare monete. Andiamo al deserto, dolce carta. Yeah. Ok, eccoci qui. Abbiamo 10.000 soldi. Grazie a professor Todd nel deserto. E abbiamo l'ultimo cuore max di cui siamo a conoscenza del gioco. Quindi adesso ci rivediamo direttamente davanti al castello di Peach e concludiamo la parte, anche se è stato accortissimo. <ride> Sono sì, aumentati di nuovo Mario. Eh sì anche un po' più forte. Perché l'altra volta non ci ha detto per i 5%? No. Perché non è diventato più forte? Vabbè, credo che questo sia il massimo di vita che si può avere in tutto il gioco visto che dovrebbe essere Tra anche in un battaglia. Mondo. Perché in battaglia c'hai il cuore, quindi. Yes, vabbè, in battaglia mi sa che il massimo è 230%. Vabbè, quindi. Quindi facciamo la concludiamo una buona parte. Sì, sì anzi mo vado cioè si sì, andiamo al castello davanti Allora, nella e prossima parte probabilmente finiremo il gioco Sì, vabbè, aspetta. non credo che sia un vero e proprio mondo il castello di Peach ci sarà solo la. cosa del trono e basta beh si sì. uh, sta parte sarà proprio cortissima cioè non abbiamo fatto quasi nulla abbiamo solo fatto vedere l'isola punto interrogativo e i rett e due, due cuori che abbiamo preso quando li abbiamo presi solo Beh, niente, quindi okay. ci vediamo alla prossima, dove sconfiggeremo il boss finale, forse. Yay. Quindi iscrivetevi, eh, rispondete al sondaggio, perché sta per arrivare il prossimo netplay E ci vediamo alla prossima. Ciao. Aspetta. Ciao, ciao, ciao. No, devi aspettare. Finalmente Forza. forte andiamo. No, Bowser. Un attimo che devo prima bloccare il tempo. Solon, Bowser. Oh, alla okay. prossima, ciao.